siete coraggiosi anche oggi, perché oggi si parla di qualcosa che viene un po' sottovalutato, che non, eh, non a tutti piace perché non hanno provato, dicono no, prima di provarlo è la cosa che io mi ci arrabbio dovete prima provarle le cose e poi dire no, non mi piace dico bene, come si fa con i bambini di che cosa parliamo? di trippa trippa, e la facciamo al modo mio allora, quando si parla di trippa, prima partiamo subito col fondo della trippa, eccola qua sedano, carote, cipolla e uno spicchio d'aglio poi pomodoro una buona pasta un po' rustica, un po' così grosso, lana poi pecorino e oggi ho la mentuccia per, vedete, un po' passita, però è buona lo stesso mentuccia o menta, va benissimo e poi lei, la signora trippa, va bene? allora, iniziamo subito così olio olio, olio, olio facciamo subito il fondo, quindi olio e andiamo con quello che serve il fondo, quindi aglio schiacciato al massimo, poi vado qui con il mio tagliere vado, sedano carota e cipolla Lo sentite il rumolino? Ah, che meraviglia! Allora, parliamo un po' della Rippa La Rippa che cos'è? È lo stomaco del bovino Ma è diviso in quattro parti, ok? La parte, quella che più vanno matti i toscani è l'abomaso, il lampredotto, ok? Allora, questa, vedete, son, queste sono due diverse parti perché son, anche i colori si cambiano, vedete? I colori e la superficie della, della, della pelle è buon... Oh, Profuma, profuma, è buonissima, adesso, vado, ripasso la trippa qua dentro Un po' tagliata grossolana, io la taglio un po' più sottile, però questa qua l'ho fatta l'ho trovata già così, tagliata Eccoci qua Quindi, è lo stomaco dell'animale, ma questo stomaco fa bene o meno? Cioè, si può mangiare o meno? Sì che si può mangiare! Lo trovate già pulito, delle volte, in alcuni paesi, addirittura cotto, cotto, ok? La cosa importante è questa che voi non sapete questa, questa è ricca di proteine ha ah, 15 grammi, 16 grammi di proteine su 100 grammi di trippa quindi, costa poco proteine e solo 5% dei grassi solo 5% dei grassi, quindi è una cosa buonissima poi, se la fate bene, è ancora meglio La mia trippa già è pre-cotta, no, questa qui <ride> questa qui, già è pre-cotta quindi che faccio? La... bello, ne insaporisco, bello tutti i profumi, gli odori, il mio fondo così, in questa maniera, va bene? bello, fuoco alto, bello vedete, un po' di acqua la tira fuori, vedete, un po', un po' di acqua la tira fuori poi, appena si è bella e insaporite vi faccio vedere quello che faccio ci siamo, ecco qua, bella e insaporita adesso vado, pomodoro il pomodoro ci deve stare eccolo qua e questo, sale bello un peperoncino che a casa mia non manca mai e adesso, con tanta bella pazienza tanta calma, tanto aspettiamo che si cuoce il tutto e poi vediamo come va a finire un'oretta, eh? Confusione! <ride> allora, è pronta Allora, che faccio? Guardate qua metto non menta, a Roma si menta la menta io voglio mettere la mentuccia che mi piace più o ne per il resto dell'Italia molta confusione, sentite? Questo qua è spettacolare! Sentite, che emozione! Allora mentuccia, quindi, vado metto un po' sul piatto quindi sono passati all'incirca 45 minuti mamma mia che spettacolo Poi, altra mentuccia che a me piace tantissimo questa è una fase che non mi devo sbrigare e ve sbrigo un attimo Pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, pecorino, romano e adesso si assaggia Questa è bella, vai! Mm. Mm, mm. Oh! Qua la che buonissima, è un dolce, è un dolce! Mm. Non è la trippa? Sì. Non possiamo farne senza, è senza trippa non si può fare Mmm Facile, economica, proteica, l'ho detto, 15 grammi di proteine su 100 grammi 5% di grassi, quasi niente è una cosa che costa 6 euro, 7 euro al chilo Provatela, di sabato questa, eh, sabato trippa mm -hmm.